Facciamo un piccolo esperimento mentale con i colloqui di lavoro in inglese. Il colloquio è appena finito ed è andato benissimo quel colloquio al quale tieni. Ora, immagina per un attimo di essere non soltanto il candidato, ma di essere anche la persona che ha preso questa decisione, l'intervistatore, e che devi chiamare il tuo capo per spiegargli la tua decisione. Hi John, how are you? This is Angelo, yeah. I found the candidate. He's really super. He has a perfect English. He didn't make one single mistake in English for one entire hour. He's our guy. Questo approccio probabilmente non funziona o non è una giustificazione sufficiente per assumere una persona. Proviamone un altro. Hey, I've got good news. I've got the candidate. Yeah, she's perfect, perfect. Look, she's really knowledgeable. She knows everything. She knows all the rules, regulations. Questo approccio probabilmente non funziona, non giustifica a sufficienza il fatto di scegliere una persona. Proviamo un altro. I spoke with him for one entire hour and he never took his eyes off mine. He never crossed his arms. He was smiling all the time. He's our guy. Anche questo probabilmente non funziona. Allora, che cosa ci dice questo esperimento mentale? Che in realtà non funziona poi tanto quello che hai studiato, le teorie eh, o la bontà dell'inglese che utilizzi. Oppure anche quanti tutorial hai visto che ti spiegano le risposte da non dare nei colloqui di lavoro in inglese. Io sono Angelo Fanelli, sono un coach linguistico e nel prossimo video ti spiego come fare per prepararti per il colloquio di lavoro in inglese.